Salve caro Pietro Trevisan, iniziamo così una nuova tradizione, quella della rubrica alle risposte veterotestamentarie, perché io ti seguo con grande entusiasmo e mi vengono delle questioni in mente, che non so se saranno corrette, siccome io non ho mai potuto eh, coltivare, diciamo, esteriorizzare i miei interessi, il Vecchio Testamento ho letto qualcosa, ma molto poco, e poi non ho avuto un'istruzione religiosa. Ma comunque, fin da piccolo sono sempre stato ateo senza che nessuno mi imponesse di crederci o no. Per cui, ascoltandoti, mi sono venute delle considerazioni. Innanzitutto, sulla apparente contraddizione eh, delle due versioni del Genesi, il capitolo primo e il capitolo secondo, per cui Dio avrebbe fatto la creazione tutta completa. E poi perché ci ritroviamo con un racconto che eh, sta tutto allo scatafascio? Per me è eh, la conferma che eh, l'uomo è al centro in qualche modo della creazione e non solo l'uomo. Poi specificherò perché eh, Dio ha fatto tutto: il cielo, la terra, le piante, i pesci, eh, i frutti, e poi culmina con l'uomo che corona la creazione. Poi si è reso conto che non c'era campi in rigui, che non aveva fatto, non c'erano canali o si erano persi, e che tutto era morto perché perché mancava l'uomo, cioè eh, non aveva messo l'uomo al centro della creazione e allora forse lo rifà di nuovo, forse. E quindi eh, l'uomo è destinato al giardino dell'Eden come il giardino eh, in realtà. Non so se il giardino dell'Eden coincide con tutta la creazione, perché anche questo è un mistero: è rimasto in qualche luogo della Terra come zona vergine oppure era extraterrestre. Quindi è per quello che nel Nuovo Mondo gli esploratori e i colonizzatori pensavano di trovare un giardino dell'Eden in parti vergini del mondo e pensavano che i cosiddetti primitivi erano eh, quelli che non avevano evoluto erano rimasti i discendenti più diretti di eh, adamo ed eva e quindi si cercava l'eldorado tutte queste cose come se fosse un giardino dell'eden che doveva aspettare di diritto non gli indigeni che massacravano o convertivano ma l'uomo bianco che era civilizzato e diciamo cristiano ma poi mi viene in mente anche eh, le conseguenze odierne di queste credenze che purtroppo a volte, se interpretate alla lettera, possono essere delle conseguenze tragiche. Infatti, nella Bibbia c'è scritto che Dio, prima ha creato la terra promessa in qualche modo, che non si sa se è un riflesso, o è lo stesso giardino dell'Eden perduto. E la, la popolata di molte tribù, di molti popoli. Poi, quando eh, gli ebrei diventano il popolo eletto, gli dice voi andate lì masacrateli tutti che quelle sono terre destinate a voi e io vi farò vincere. Quindi prima la mattina, diciamo, della creazione mette delle genti nelle terre promesse e poi a sera eh, c'è questo nuovo popolo eletto che eh, gli dice in pratica eh, tu va lì che io ci ho messo altri abitanti, ma tu massacrali e eh, occupano il luogo. Quindi per quello anche quel, quel mito si basa sul giardino dell'eden eh, dio ha fatto all'inizio l'umanità e tutto è andato a scatafascio perché senza l'uomo la creazione non è possibile infatti gli antichi ma anche gli antichi romani e grechi eh, e tutti gli altri pensavano che il mondo fosse il luogo civilizzato della terra infatti civilizzato deriva da civitas civitatis città quando uno è ben educato è una persona urbana di città che ha gli dei urbani di città eh, capisci quindi eh, tutto quello che era extraurbano per esempio quando si hanno dei sospetti su una persona straniera si hanno dei sospetti su un forestiero su uno che viene da molto lontano perché o abitava nella foresta, o veniva da oltre la foresta, quindi, era qualcuno di cui di fidare perché non apparteneva alla civiltà, alla propria città. Era un forestiero, uno che veniva da oltre la foresta per gli antichi romani. Quindi, le foreste, i luoghi selvaggi, erano da rispettare, però, perché temuti perché erano sinonimo del caos di qualcosa di extra urbano di extra civile, di extra civitatis civitas e quindi quello che ti voglio dire io è che la creazione per la bibbia senza l'essere umano sarebbe un caos perché tutto si degraderebbe infatti gli antichi dividevano fra piante da frutta e piante utili e piante che non servivano a niente fra animali utili gli animali che si potevano allevare per le carni per il latte per il lavoro e invece le bestie che erano animali feroci selvaggi e che bisognava eliminare e quindi eh, la creazione all'inizio magari era piena di bestie di sterpi e di cose che non erano utili perché non erano funzionali all'uomo invece poi nella seconda nel secondo capitolo del genesi è lì dove in un certo senso dio fa tutto da capo e mi viene il dubbio la seconda umanità che crea con adamo ed eva infatti dicono che il primo tentativo di fare una eva e Lilith che è andato male ma non si narra di un primo adamo se non di una Adam che adamo universale ma eh, forse la seconda umanità è quella che diventerà il popolo eletto che si merita il paradiso la prima umanità si è meritata eh, ha fatto l'uomo genericamente e gli ha dato quella terra che poi è degradata Invece nel secondo capitolo eh, già si dà per premesso che ha fatto il mondo, ma è degradato perché la finalità, come dici tu, per gli ebrei è leggere la Torah. Allora è come se Adamo ed Eva fossero non l'umanità, sempre in senso generico, ma ha creato gli uh, antenati eh, del popolo eletto che diventeranno gli ebrei. Infatti anche i musulmani dicono. Ai cristiani e agli ebrei noi apparteniamo alla stessa razza, alla stirpe di Abramo. Cioè musulmani, ebrei e anche cattolici considerano che derivano da uh, Abramo, da Noè e tut tutta la stirpe di Adamo Eva, che non è la stirpe dell'umanità. Capisci? È la stirpe degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, perché all'inizio i cristiani erano ebrei convertiti. E questo che implicazioni storiche ha eh, ha delle implicazioni storiche perché eh, senza voler parlare di politica uno ci si arriva i sionisti dicono in pratica che eh, palestina altro non era che una colonia inglese e che quando sono andati loro a creare lo stato israeli eh, israelita israele eh, hanno trovato tutto deserto cioè e come per seconda volta hanno riscattato eh, nella terra promessa il paradiso extraterrestre perduto ecco perché loro si agganciano alla Biblia per giustificare che ne, non vogliono eh, compartire eh, israele con i palestinesi e fare una palestina indipendente perché loro dicono dalla caduta di adamo ed eva che hanno disobbedito è come se il, il paradiso extraterrestre fosse rimasto incolto perché infatti il serpente che era intelligente e non bugiardo come tu dici dio eh, ha fatto sì che adamo ed eva che erano i giardinieri prescelti per il giardino e non l'altra umanità creata prima fossero scacciati dal giardino dell'eden allora che succede che il giardino dell'Eden è rimasto incolto come prima lo era tutto il mondo. E in pratica, e nessuno vi leggeva più la Torah né compiva i cerimoniali, i, i riti, e quindi il paradiso, da loro allora è rimasto incolto. Forse il sionismo ha visto eh, che il paradiso stava lì e che soltanto poteva essere ripristinato, eh, non solo eh, riabitandolo, e quindi non considerando i duemila anni di storia e tutti i popoli. Che ci sono passati nel frattempo perché come il mito biblico dei tre popoli massacrati perché dio prima vi mette altre popolazioni e poi gli dice il popolo prescelto di, eh, di mosè va occupa eh, quelle terre e massacra le genti che vi ho messo io lo dice proprio così che io vi ho messo tre popoli voi andate massacrateli con la battaglia di gerico e queste cose qua infatti è da notare che Adamo ed Eva vengono scacciati dal paradiso terrestre per una colpa, e che succede quando Mosè vuole ricondurre alla terra promessa che altro non sarebbe il riflesso del paradiso terrestre il suo popolo? Che il mito dice che, che poi, molti studiosi ebrei della Bibbia dicono che è un mito, che non è vero, ma eh, dopo 40 anni di espiazioni e di disciplina morale perché spiare e compiere una pena uguale al peccato riconduce alla terra promessa dopo 40 anni di espiazione il popolo e lì massacra eh, i tre popoli che c'erano lì lui e i suoi discendenti quindi significa che è un po come il ritorno al paradiso alla terra, la terra il ritorno alla terra promessa perché eh, espia la colpa originaria nel, nella terra promessa come se fosse il paradiso poi è successo che sempre le, le sigesi bibliche salomone avesse eh, compiuto il peccato di credere in altri elohim perché sempre al plurale elohim infatti eh, il peccato del vitello d'oro è stato scritto proprio in un'epoca che non era tanto in riferimento all'Esodo e all'Egitto, ma all'epoca di salomone che lui ha messo il vitello d'oro lì nel tempio di salomone e quindi sarebbe stato distrutto distrutto per peccato Dopo l'esodo, eh, dopo ritornano, costruiscono un altro tempio, e sempre per peccato. I romani lo distruggono, e da lì, eh, dovre, eh, per quello che gli ebrei ortodossi ci sono alcuni che ripudiano il sionismo e lo stato di Israele non perché non vogliono uno stato ebreo autoritario e teocratico, ma perché dicono che non c'è stata la giusta espiazione, e che quindi il ritorno sarebbe quasi blasfemo, perché non l'ha annunciato dio con un messia infatti ci sono c'è stato un ebreo ortodosso che in israele si oppone uh, al sionismo ma ha anche detto che l'olocausto sarebbe stato voluto da dio come anche la deportazione per colpa di nabucodonosor che ogni volta dio si allea col nemico per fare spiare colpe al suo popolo eletto e che quindi eh, sarebbe stato uno degli ultimi eh, olocausti sacrifici perché significa Bruciare integralmente qualcosa nel fuoco sacrificale olocausto, perché il suo popolo possa ritornare alla terra eletta, quindi qualcuno crede che il Messia sta per arrivare proprio perché si dovrà compiere un altro eh, definitivo olocausto, non si sa di chi o come, eh, prima di ritornare alla terra eletta, così come è stato nel passato. In quel caso, eh, quando Dio disse a Mosse: Uccidi i popoli che io vi ho messo nel frattempo perché curino il giardino. Ma voi li eliminate tutti e la terra promessa è vostra l'olocausto fu di tre altri popoli secondo il rabbino di questi tempi invece l'olocausto fu degli stessi ebrei perché erano caduti in trascuratezza della Torah e in eh, ateismo che è il male moderno e quindi adesso non so che olocausto si dovrà ripetere perché loro possano definitivamente costruire purificata la terra con questo Olocausto proprio o di altri il terzo tempio questa è una delle tesi radicali che ho sentito in internet ecco poi non mi vengono più cose in mente però per sdrammatizzare pietro traversi ma sei tu convinto che gli abbia dato tante argomentazioni il serpente a eva o gli avrà cantato eh, qualcosa di angelo brado branduardi come coglie la prima mela la prima mela la cogli la prima mela la la la la suonando il violino la la la la la la la la la la la la la la la che poi appunto c'è sempre questa figura iconica di un serpente che si attorciglia intorno al melo e lo offre con la coda addirittura io non lo prenderei perché ho visto un documentario national geographic sui serpenti in india o certi serpenti di 6 metri Mentre erettavano e strisciavano, sai come scorreggiavano? Io non ho mai sentito serpenti che scorreggiano. Ma a parte questo, eh, spiegami tu che sai tanto della Bibbia: perché la mela, beh, meno male perché sempre è associata al peccato originale, la mela che molti identificano nel sesso. Ma te ti immagini se l'era una prugna? <ride> Il frutto proibito eh, sarebbe stato un po problematico eh, consumare il peccato originale come direbbe braccardi ah, ah, ah. perché adamo e Eva erano anche loro animali perché erano animali perché tra tra tra e la prugna oh, andavano a consumare il peccato originale sul più bello tra tra tra <ride> vabbè ho voluto drammatizzare eh, quello che ho detto prima sul fatto che anche adesso considerino la terra promessa coincidente forse con il paradiso a mo della gerusalemme di liberata eh, mi sembra di tommaso d'aquino o, to o tarso adesso non mi ricordo sono studi liceali eh. E che quindi eh, considerino che era terra gramma, terra vuota al momento in cui eh, prima con l'aiuto dei palestinesi hanno fatto resistenza partigiana agli inglesi occupanti, che per gli inglesi anche Arosharon era terrorista come Arafat. Poi, quando invece non erano più alleati che vivevano insieme, mangiavano insieme, combattevano insieme palestinesi e sionisti, si sono sganciati dai palestinesi. E gli unici terroristi sono rimasti palestinesi e, e hanno cominciato a dire che eh, prima era incolta Israele con, con solo i palestinesi. E mi sembra che è la stessa legittimazione che nel passato, comunque, eh, ecco perché la mela e non la prugna, e perché Eva, se proprio era così afrodisiaca, la mela perché è un frutto qualunque, Dio nella sua onniscienza che ha creato tutto perché non ha messo per esempio frutti che magari non comparivano in terra santa come il pomodoro o il kiwi oppure perché non gli ha fatto prendere una bella tazza di cioccolata calda che è più afrodisiaca che è la mela che è una frutta volgare che è, e si trova eppure più poveri in italia nel medioevo mangiano mele non era che capito è una cosa e le mele sono frutte bastarde perché allora non fare qualche cosa di più nobile con un qualche cosa di così comune corrente non è una palta non è un avogado non è una papaya in un giardino dell'eden esotico non c'erano i tucano non c'era la papaya perché non avrebbero fatto una bella tarta o una torta di mele e eh? sarebbe stato bello la della proibizione la, la torta di mele pensa un po una cosa così le cose che avrebbero fatto prima di essere scacciati dal paradiso e invece mi sembra che hanno fatto tata ta ta e se ne sono andati perché gli ha detto andate e proliferate poi per gli ebrei ortodossi come per gli arei krishna il sesso serve solo per procreare la donna deve stare supina come per i musulmani e non so possono fare tutte Quelle cose del Kama Sutra, io infatti è per quello che se mi devo fare religioso non mi faccio né cristiano né ebreo per la loro concezione della vita. Io mi faccio o luogo buddista soprattutto di quegli ortodossi del Tantra perché loro concepiscono il corpo come un templo divino, non solo, ma che anche gli dei. E adesso non posso aprire il libro per fare vedere delle illustrazioni. Anzi, no, lo faccio, dicevo anche gli dei fanno ci fanno vedere come il corpo umano è un qualche cosa di naturale, ecco, e quindi non c'è nulla di male nel sesso. Anzi, fa parte della creazione, cose neutrali per gli antichi indù e buddisti non esistevano. Ecco, vedi, non so se YouTube censurerà queste immagini, ma ecco, il Kama Sutra è un testo religioso, non, non c'è tabù nel sesso, anzi, i giovani vengono educati, e che il pene e la vagina sono come il naso e la bocca. <coughs> la, la pensa che il Kama Sutra è stato scritto da una scelta che non ha mai fatto sesso in su tutta la sua vita, ma per loro il sesso. È come respirare mangiare dormire non solo gli animali ma anche gli dei lo fanno i saggi quando non sono asceti. eppure i buddisti tibetani degli ordini non riformati ci avevano famiglia solo per una volontà propria e per delle determinate finalità di dover purificare il corpo nello yoga a una certa età non si fa più sesso ma tu mi dirai è opportunismo certo è funzionale infatti i saggi in nell'antica india Dopo i 75 anni dovevano praticare l'ascetismo, ma molte volte con tutto il Kamasutra che avevano fatto durante la loro vita, gli cadevano i coglioni e l'uccello prima. Magari hanno scopato con 8-10 mogli fino ai 55 anni e certo che non volevano più sapere di sesso. Mica tutti come tutti quelli oggi single di oggi giorno che eh, rimangono eh, single ma non hanno molte relazioni e si spipetano con uh, i video eh, U-Porn, per dire, n in, quello che, in quei tempi la vita era corta e eh, diciamo non mancavano occasioni di proliferare perché non era considerato male avere dei figli, eh, anzi molti morivano giovani, quindi più si aveva figli, più ci si riproduceva, più si scopava, insomma, meglio era perché la maggior parte ti moriva ai 10-20 anni. Eh, a un anno di vita moriva il 90% quindi erano religioni procreative e non consideravano il sesso una cosa oscena o tabù anzi eh, nei tempi dei, dei templi di Kajuharo eh, il sesso si faceva all'aria aperta non è che bisognava nascondersi ecco quindi io mi farei indu tantrico mai né ebreo né musulmano né cristiano Beh, allora ci risentiamo. Io continuerò a vedere i tuoi video. Ti ho lanciato qua questi messaggi. Spero che ti possano interessare. Ti ammiro per quello che fai. Ti dico riprenderei a leggere la Bibbia, anche se da ateo e poi ho letto più di induismo e di buddismo ed è per questo, perché vedo come a te eh, ti interessa tanto commentare dei libri sacri e lo fai molto bene. Che voglio anche io riprendere a leggere qualche libro. A commentare quello che ho capito magari molto, magari poco, non lo farò con la Bibbia di Gerusalemme. ciò dei testi apocrifi, e credo che per me faccia lo stesso, perché continuerò a essere altro nello stesso modo, e, e anche dei libri in due buddisti. Beh, ciao, eh, Pietro Trevisan. Mi raccomando, se forte. Continua così, e eh? ciao, e un saluto a tutti quelli che mi seguono in YouTube. So.